Per il parco Ventura, Pranzo di oggi con green curry chicken Thank you. Wow Oh che bello alle 9.45 Gate b 53 in banchiera di Amazon e la vostra la Hello. Hello. è la B. Grazie. Comunque c'è odore di curry Ma oh. anche la motocicletta. C'è la seggiola con il plaidino e il cuscinetto, cioè io mi sono portato il mio cuscino a tetta, pazzesco, ma poi ragazzi, cioè questa è fantascienza. Io non sono mai stata su un volo così. Carica? Attaccatela. telefono Carica! No vabbè! E c'è la televisione! No! Possiamo vedere l'aereo? No vabbè Sì perché ragazzi Va a Dubai yeah! Ciao ragazzi noi Vi devo dire una cosa Noi non siamo assolutamente abituati a tutto questo Lusso Noi siamo abituati a viaggiare con Il low -cost. Quindi tutto ci sembrerà qualcosa di Fantasmagorico cioè, Io mi sono scaricata le puntate di um, Lucifer su Netflix quindi adesso caro Jimmy io mi metto le cuffie e adios che disperazione yeah! beh tanto tu tempo tra secondi dormi <ride> cioè ragazzi Un sta bello. arrivando il menu sul vassoio d'argento non dico altro oh grazie thank you <ride> cioè ti stampano il menù Ma si mangia? Spettacolo abituati ai treni e ai taxi e qui le limousine a prevedere bellissimo raga un viaggio all'insegno della fantascienza c'è cioè internet sul taxi no vabbè, vabbè. là Dubai sono usciti che figata Room tour, ora che siamo appena arrivati ed è ancora ordinata, questo stand l'Han Espresso. Un frigo della smack che figata! <ride> Ciao, siamo delle condizioni pessime. Frutta top, sarà vera. Questa mela sembra finta. sembra finta. Ma guardate il letto, cioè il letto che ho scritto. Enter, sto male. Le corde, che ah, sembra tipo un'altalena. E poi la mappa di Dubai sulla testa, cioè stasera noi non dormiamo <ride> Invece di guardare le stelle guardiamo la mappa eh, Che sbettante. Ci facciamo sbettante Allora, l'hotel sta nella zona Al safe, che è davanti la Dubai Creek Non so molto veri nome, ma adesso siamo scesi qua in questa zona dove ci sono tutti i ristoranti Cioè sembra finto, sembra incredibile Stiamo accedendo al ristorante tramite un ascensore <ride> Ok Non so magari queste cose possono sembrare normalissime A me siamo fuori dal mondo Ma buona c'è oh, Guarda Hello. we are to per cena siamo venuti al Kona Grill qui vicino all'hotel e ci è appena arrivato l'antipasto, insalata di tonno niquas, cioè tipo tonno saltato. Che bellezza! Yeah! Da yeah. Oh, che bello ci Oh, che bellezza guarda qui poche e rolli mm. Sushi. che gioia ciao a tutti e benvenuti a Dubai mi trovo qui per la Dubai Fitness Challenge che è essenzialmente una sfida indetta da Dubai per i suoi cittadini al fine di compiere 30 minuti di attività fisica al giorno per 30 giorni Oltre ad incitarli moralmente hanno anche allestito due aree fitness, una sulla spiaggia e una in un centro commerciale e io sono qui per farvi vedere tutto questo, farvi vivere questa esperienza attraverso i miei occhi e farvi vedere Dubai sotto una luce diversa rispetto a quella che ci si aspetta Io non sono mai stata qui prima, quindi per me è tutto è nuovo e non vedo l'ora di esplorarlo e scoprirlo con voi Quindi, banda alle ciance, iniziamo questo viaggio! Sono le 6 a percorrere una 5 km insieme a queste migliaia di persone. sotto questa gente. Lots of smiles can make a good thing. Selfie is glorious as well. Silvia So once you across the line, we need you to... Buongiorno! La mia prima challenge qui a Dubai è stata quella di fare questa corsa. Una challenge perché è stata alle 6 del mattino a digiuno e c'era talmente tanta gente, ma talmente tanta, che è stato essenzialmente uno slalom. Adesso siamo arrivati qui in hotel, facciamo colazione. Poi mi doccio, prima si mangia Anche se sarebbe meglio il contrario, ve lo dico E quindi scopriamo il buffet della colazione Cibo Come rendere felice Jimmy Waffle e pancake Colazione con pane senza glutine Con uovo sodo Qui c'è dello yogurt Con frutta fresca, ananas Frutta secca che lo chef mi ha tostato. Dopo colazione, siamo venuti al Global Village, che è questo mega parco giochi, per una sessione di yoga. Quindi, adesso io prendo il mio. Scegliendo il right hand floor, <laughs> reaching the left arm, tilting and reaching, shifting ourselves forward. Rising the eyes, breathing and twisting the body up. When you're ready, you're going to begin to walk the hands back towards your feet, coming to a forward, following. Don't look at anyone's math every. Walk get back. Take your hands behind your knees, bring them in towards your chest. Give Felicia. Sai chi sono loro? Sono i figli paperrino paperrino. No. I nipoti di paperrino. Che si chiamano? Irelli. sinceramente Pranzo di oggi con green curry chicken, quindi una zuppa di pollo un po' speziata Riso che sembra quinoa Un'insalata di pollo e avocado e riso con pollo saltato Questa giornata è assolutamente On the go, non ci siamo fermati Un istante Questa è la vera challenge in realtà Dopo l'episodio della foto Siamo corsi in hotel, ci siamo cambiati Jimmy si è fatto una doccia Nonostante sia l'unica a non aver fatto sport oggi Ma va bene Io no, quindi questo è quello che ti becchi Caro amico mio Sto facendo pesare però sta lì tu <ride> E adesso stiamo andando A un parco avventura yes oh. sei carina. carina sei molto carina siamo imbracati e pronti a partire per il parco avventura oh vai <ride> e sono stanchissima ecco non ti su tronchi eh nella zipline oh. mm -hmm. Sausa, sausa. Uuuuh! Uuuuh! Uuuuh! con le corde! Really... Vai, guardami Aggrappati sulla spalla, sulla spalla Vai okay. Foto, picture belle bellissime secondo me ti piaceranno tanto anche ah, carina questa molto carina merenda post parco avventura caffè mela servita nel piattino e un bicchiere di latte di mandorle con ghiaccio ci è andato anche il biscotto. cena di stasera questa è la nostra location. Dimmi, sbadiglia! No. <ride> Polpe, patate, carpaccio con pinoli. Ah, mi hanno provato il pane senza glutine. E questo è lo stesso di stamattina a colazione. Guardate qua, che bellezza! Questa sera resta l'omone solo per Jimmy perché a me hanno detto che c'era il glutine. Quindi pollo non e asparagi. Non ah, io non sono convinta, non lo vedo il glutine lì, ma vabbè. Buongiorno, oggi giornata un pochino più culturale e meno fitness, perché devo dire che ieri mi ha ammazzata, tra allenamenti in un giorno sono stati belli tosti. Oggi facciamo prima un giro nel souk, stiamo entrando nella Dubai vecchia, guardate la differenza tra questo palazzo e neanche 10 metri dietro è pazzesco entrare qui, sembra davvero tipo... no, io ve lo giuro, cioè, non per dire, eh ma sembra tipo un village, tipo quegli Outlet Village, delle casette un po', costru cioè, un po costruite, finte eh, vi giuro, cioè, è pazzesco, sembra tutto fatto su misura perfetto e infatti è veramente tutto perfetto e pulito non sembra che manchino le finestre Cioè, sembrano tipo murate Divertimento del giorno, museo delle illusioni Devo riuscire a fare una palla con questi sei pezzi Soprattutto da calcio, Silvia, ti vedo proprio... E che c'entra che è una palla da calcio? Ah, forse sono... Sai come hai fatto una palla da calcio? No, al momento mi ascolto. Ma soprattutto come <ride> si incastrano sti cazzi? Ecco, no. Eh, ma tutti non stanno su. Ma che cazzo. Allora, questo è il giochino classico dove puoi vedere una forma o un'altra. Io, ora sono limitata. ne Vedo solo una. Si, via, vedo in difficoltà. Dove la persona? Ah, uno spazio <ride> Jimmy va ben tutto ma iniziare a giocare da solo? Per pranzo ci siamo fermati nella città vecchia a mangiare e ho trovato questo ristorantino dove praticamente oltre ai piatti tipici loro hanno il banco del pesce e ti preparano il pesce che scegli con il metodo di cottura che desideri Spettacolo! Qui è pieno di locali e infatti l'abbiamo scelto anche questa E uh, infatti è pazzesco vedere anche come mangiano Oh thank you pranzo servito questo ragazzi è un piatto è una porzione con squid come si chiama? Squid grigliato, ceci e un'insalatina di contorno! How? Just Vedi, tu c'è la mucchina, loro hanno l'acqua di rose. Ah, so nice. Grazie. Dopo la giornata super active di ieri, oggi è un rest day, praticamente. Dopo la mattina al souk, nella vecchia Dubai, e quel pranzo spettacolare, siamo venuti a Zabil Park, dove si trova il The Frame, che è questo... Monumento che praticamente è una cornice Sbrilluccica un po Chi possiamo trovare qui steso in mezzo all'erba A pulirsi Ehi Ciao Tu sei un maschietto eh uh, uh, uh, Così subito ti vendi <ride> Ciao Guarda che poi Luna si arrabbia eh Ascolta ma, ma... Oh Oh. È molto pulita. Che figata pazzesca. Wow. Madonna. Oggi effettivamente è sabato pomeriggio, quindi la gente viene qua a rilassarsi. Jimmy fa un po' di stretching. <ride> Che bello! Guarda, c'è tutto il parco giochi! Ah, e comunque, una cosa che vi devo dire, Dubai è tutta in costruzione, cioè ci sono cantieri e palazzi in costruzione ovunque. Quindi, boh, chissà che figata venire, tipo tra un anno, ora le trovi tutte diverse. pink light from your belly button, filling your entire upper Ho appena finito la sessione di meditazione. Meditazione, Jimmy, non sonno sonno. Arrossato come no. Che ragazzi, no ragazzi, hai dormito tutto il tempo. Però è la prima volta che Jimmy faceva una cosa del genere e. <ride> Non si è accorto? Il russato di brutto Ma cosa? No, non è c'è No, non c'è Ma è come io... come di te Io scappo, io te lo dico No, no, no Hai russato, No, sì. non no, è no, no. Prima di tornare a casa siamo passati dal Wafi Mall Che è praticamente un centro commerciale di lusso come vedete è rivestito d'oro e ve lo posso assicurare perché le foglie d'oro eh, vengono dall'Italia, da Firenze, in realtà eh, ci lavora un amico di Jimmy. Io lo trovo assurdo, e pazzesco allo stesso tempo, guardate che bello, wow. Ciao Jimmy! Jimmy è tratto dal modellino ovviamente.